Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, nuova scenografia, nuova casa, nuovo tutto. Eh, riprendiamo subito con le lezioni e oggi vi propongo un gruvettino funky tratto dal mio libro Giacomo Pastorius Studio Completo Volume 1. Questo link nel quale propongo eh, appunto un, un groove, un, un riff in stile funk usando solo le note de, dell'arpeggio. Quindi è costruito su un accordo di Si bemolle minore, anzi Si bemolle minore settima, per la precisione. Quindi abbiamo le note dell'accordo sono Si bemolle, la tonica, Re bemolle, la terza, minore, Fa, la quinta giusta, e eh, La bemolle a settima minore, queste sono le note che compongono Si bemolle minore settima, quindi il groove che vado a costruire eh, sarà composto solo da queste quattro note. Cosa significa? Che, come ho detto, ridetto e dirò sempre, queste quattro note si possono suonare su tutta la tastiera, quindi cambiare eh, le posizioni ma anche le altezze, quindi da ottava. Cosa succede? Che da quattro diventano un po' di più, anche se si parla sempre delle stesse quattro eh, note, eh, diciamo, eh, gli stessi gradi de dell'accordo. Andiamo a vedere. Innanzitutto, come sempre, vi consiglio per prima cosa di, eh, stiamo parlando di Si minore settima, me lo vado a ripassare e a studiare nel modo corretto, o almeno quello che io ritengo corretto, ovvero abbiamo, eh, come ormai chi mi conosce sa, circa tre possibilità per eseguire eh, lo stesso arpeggio sull'ottava bassa, diciamo. Una è quella partendo dal dito indice, quindi la posizione che io chiamo del primo dito, che è questa poi abbiamo quella del dito minero scaricate il pdf come sempre e infine quella del dito medio da qui se io vado a mischiare il tutto già eh, mi sposto anche orizzontalmente e non solo verticalmente. Uh, secondo esercizio, suonare questo arpeggio su tutta la tastiera. Quindi, senza stare attenti all'ordine delle note, ma vado a spalmare diciamo, tutta la tastiera. eccetera eccetera cosa succede che eh, quando poi andrò a suonare o ancora meglio a comporre il groove potrò essere libero e, e visualizzerò l'arpeggio quindi le note dell'arpeggio non solo in una porzione di tastiera non solo in un'ottava bensì su tutta l'estensione eh, del nostro strumento chi avrà 5 corde avrà ancora più possibilità eh, chi avrà 24 tasti ne avrà ancora di più, io eh, modestamente ho il mio 20 tasti, 4 corde e mi accontento così, andiamo a vedere il groove, eh, ripeto, è stato tratto dal mio libro cosa che non faccio mai, ma oggi ho fatto un, uno strappo alle regole eh, inizio, ehm, innanzitutto la prima cosa che vi dico è cercate, eh, il, diciamo, il il, il, il vostro suono allora io lo suono principalmente in questa porzione di tastiera quindi eh, in si bemolle la sonica la prendo qui mi piace di più il, il sound che eh, si crea ma si può fare anche qui ad esempio ora è un po' scomodo perché poi io piglio la quinta sotto quindi fa quindi torna effettivamente meglio però Uh, ognuno deve trovare poi il sound che gli piace come sapete suonare qui o qui sono due cose diverse detto questo il groove inizia con una pausa Un sedicesimo sul primo movimento della prima battuta quindi pausa sedicesimi, ghost quindi un, si, bemolle, si, bemolle, ghost un papà Pa, pa, pa. poi secondo movimento vediamone uno alla volta poi si mettono insieme secondo movimento due note eh, due volte fa sempre sedicesimi che io prendo una quarta sotto fa poi di nuovo si bemolle quindi tonica ghost quindi il secondo movimento è così Cercate di curare molto bene le ghost, e nel funk, sapete meglio di me, sono vitali. Terzo movimento, ancora tonica, pausa di un sedicesimo, terza minore e pausa ancora. Il si bemolle sul terzo movimento, il primo si bemolle è di un ottavo, quindi è un ottavo, pausa di un sedicesimo, terza minore, re bemolle. Poi pausa e tre sedicesimi di ghost. Quindi la prima battuta viene più o meno così. Questo, seconda battuta, eh, parto dal fa ancora una volta, fa ghost, si bemolte ghost. Poi, secondo movimento, un ottavo di si bemolle e un ottavo staccato, quindi con l'accento di fa però alla, alla quinta, quindi all'ottava sopra. quindi Pausa di un sedicesimo, ghost. Questo è il terzo movimento. Poi faccio questo passaggino. Fa la bemolle, quindi prendo la settima minore. Quindi quinta, settima minore, quinta, terza minore. Anche un po' eh, spostato ritmicamente, non dico swing, ma un po' tenuto questo fa. Poi la terza battuta pausa ancora, ghost, quindi abbiamo il primo movimento, pausa, ghost, pausa, si bemolle, poi di nuovo si fa, fa, si bemolle, si bemolle, pausa, poi prendo questi due eh, sedicesimi staccati ancora, con la pausa nel mezzo, e ghost, quindi la quarta battuta c'è il primo fill, che è questo, vi faccio tonica, ottava, diciottesimo tasto. qui non ci sono alternative, che è la decima minore, diciamo la terza minore eh, due ottate più in alto Re bemolle e faccio questo glissato e poi tre note, eh, tre, bemolle, tre volte La bemolle e chiudo con lo staccato su si bemolle poi ripeto tutto e all'ultima battuta invece di fare questo un altro fill eh, questa volta lo prendo il si bemolle lo prendo sul sesto grado perché poi devo arrivare velocemente in alto quindi diciamo accorcio un po le distanze faccio questo quindi sarebbe si bemolle fa si bemolle all'ottava sopra glissato slide al fa al quindicesimo tasto del re si bemolle la bemolle fa e quindi l'ultima battuta lentamente viene così anche a quale dita usate a me mi, mi torna bene lo slide farlo con l'indice poi faccio questo glissato da si bemolle alla bemolle sempre con l'indice se no si può fare anche col minimo mi torna un po' peggio Ora lo a sentire con la base che potete scaricare sempre qui sotto, è un groove quindi si bemolle minore settima a 90 bpm, ve ne suona un pezzettino poi divertitevi poi a magari a risuonare quello che ho fatto io, che ho scritto, che trovate nel pdf e poi a metterci qualcosa di vostro, che questo è l'obiettivo principale. Poi ci vediamo al prossimo video.